Sono Assanelli Massimo, proprietario dell'agromeccanica Assanelli con mio fratello e i miei figli. Dal 1973 facciamo lavori di conto terzi e abbiamo un'azienda agricola, operiamo male in tutta la Lombardia e da sei anni or sono abbiamo acquistato i primi Doiz. Siamo contentissimi del prodotto, siamo felici di avere un'assistenza compatta e subito pronta al momento. Le macchine vanno bene e speriamo che in futuro vadano ancora meglio. Ciao, sono Simone Sanelli, sono proprietario di Sanelli. Assanelli, oggi abbiamo consegnato un 6.230 e un 8.280, abbiamo scelto DOITZ per la e le macchine sono valide e andiamo avanti con DOITZ.